Nessuno si deve permettere di doffare quest'area per fare qualcosa di diverso di una scuola di infanzia come già progettato ci sono già i fondi, è partito il progetto c'è addirittura la ditta che deve iniziare a fare i lavori io non so con quale criterio il Presidente Falconi abbia rilasciato quelle dichiarazioni. Qui c'è stata una lotta di tutti i cittadini. Ci sono stati anni importanti che hanno visto un percorso, che hanno visto interventi addirittura della magistratura. Qui deve rinascere la scuola, perché questo è un polo educativo. L'Istituto San Gallo ancora non una scuola dell'infanzia ed è un istituto comprensivo. Quindi noi faremo di tutto affinché quest'area rimanga destinata alla scuola dell'infanzia ex dottore mi diverto.